Dintorni è il primo libro la, di Maria Villani, una giovane e brillante docente di Nocera che ha dato alle stampe questo libro Anima e Dintorni che sta riscuotendo un consenso di pubblico e di critica, un interesse attorno alla poesia che è cresciuto a dismisura negli ultimi tempi, complice anche il lockdown, la gente chiusa in casa. Leggeva ed ha letto anche il libro Anime d'Intorni di Maria Villani signora Villani come nasce questo libro? Eh, intanto buonasera innanzitutto allora questo libro è, nasce nel 2018 ed è una raccolta di mie poesie eh, riflessioni eh, ed emozioni quindi nasce in pratica nasce sostanzialmente già da qualche anno prima e cioè da quando vivevo a Bergamo dove ho insegnato per sette anni, per sette anni e lì ho cominciato praticamente a scrivere come nasce la sua passione per la poesia? allora la mia passione per la poesia nasce da un momento di solitudine devo dire la verità quindi ecco lei dice... a Bergamo L'esperienza a Bergamo che è stata impegnativa sul piano lavorativo e anche molto proficua, ma sul piano umano mi ha dato molto tempo diciamo, di solitudine per riflettere, per stare con me stessa. Ma La solitudine, le esperienze negative normalmente fortificano una persona, è così? E in effetti sì, mi hanno fortificato, però c'è stato un periodo in cui mi sono più magari chiusa in me stessa e mi ha aiutato molto la musica anche di Pino Daniele che mi faceva da sottofondo ai miei pomeriggi e quindi poi ho cominciato anche a scrivere quelle che erano le mie riflessioni e le mie emozioni. Che, eh, ho capito pian piano potevano essere anche condivisibili, cioè qualcosa che eh, anche altre persone, sia donne come me ma anche uomini, potevano eh, diciamo, condividere, potevano immedesimarsi in quei miei stessi stati d'animo. E eh, quindi è stata un'occasione diciamo, di approfondimento di me stessa. Eh, per certi versi la poesia ho capito questo, che è anche terapia, no? cioè l'occasione.. Quindi come ha aiutato lei può aiutare anche altri. Quindi invitiamo tutti a scrivere o quantomeno a esprimersi in versi, per sfogarsi. Assolutamente sì, per esprimere quello che hanno dentro, quindi il proprio mondo interiore, senza in qualche maniera averne paura, perché c'è anche questo aspetto, no? le fragilità possono essere viste come eh, qualcosa di, di, diciamo, di cui quasi vergognarsi. No? In realtà non è così, è tutto un mondo interiore anche molto come possiamo dire, condivisibile con gli altri, quindi può essere un, un, un invito anche agli altri oltre a leggere le mie poesie, anche a scriverne perché no? Ecco, io sto leggendo qualche poesia la gioia, attimi ecco, le immaginavi questa gioia ti esplode nel cuore, rompe gli agini della mente, va nei campi abbandonati, raggiungi i gabbiani ridenti all'orizzonte le nuvole si incontrano, cosa succede? Sembrano abbracciarti incantevole visioni, guardandole impari a ridere. Una riflessione molto attenta. Sì, ecco, questa è una poesia sulla gioia perché molte volte le poesie possono solo intimistiche, si può parlare di paura, di, no, di rabbia, però c'è anche la gioia che a volte te la devi proprio immaginare per cominciare anche a sentirla, per cui c'è un'attenzione diciamo nelle mie poesie proprio per quello che è il mondo interiore, per le emozioni eh, che si possono provare in un momento, in un istante, che vengono fuori nel momento in cui le si ascolta e le si dà voce in qualche maniera, perciò anima e dintorni. Cioè tutto quello che accade nell'anima e attorno all'anima un libro delle poesie rivolte a chi? a tutti? Uh, secondo me sì a tutti forse vorrei dire uh, al mondo femminile ma non solo anche agli uomini nasce dall'animo di una donna chiaramente come me Però... Quindi, leggendola gli uomini possono capire più l'animo femminile? sì Magari sì, ci si può incontrare, ecco, sì, si, spera, si spera che ci sia eh, un approfondimento da questo punto di vista, di, si vada o, oltre diciamo, l'apparenza, la bellezza che è un valore sicuramente esteriore, sicuramente importante, eh, però è anche una bellezza dell'anima, ecco, interiore. In e con lei personalmente cosa si aspetta da questo libro, da questo volume? Ah, per me, già averlo scritto, averlo pubblicato è già un successo. Farlo leggere, farlo conoscere mi fa piacere ed è un modo proprio per esprimere, per condividere eh, delle emozioni fondamentali e profonde. Questo mi aspetto. Niente di, insomma. Ringraziamo Maria Villani, Opera Prima, Anime e dintorni, il suo primo libro di poesie che spesso sono aliti di emozione e di vita interiore. Da parte nostra. L'invito a leggerlo perché sono delle riflessioni importanti che come diceva lei servono a capire l'animo umano. Eh, vogliamo anche ricordare che a breve ci saranno delle presentazioni un po' in tutta la provincia in modo da far conoscere questo testo a quante più persone possibili.